ancora un po' di pazienza ai nostri ospiti e lascerei un po' di spazio al dibattito, quindi a qualche domanda che viene dalla platea. Pochi minuti, e poi chiuderà l'ingegner Pineschi e la Direzione Generale della Salvaguardia del, del Territorio e delle Acque. la prima domanda è di Giulio Conte. Eh, eh, eh. c'è un conflitto di base che non mi pare si è in cioè il ve vecchio sistema di gestione dei fiumi voleva salvare spazio cioè si originava perché si voleva usare il territorio o per produrre o per urbanità questo approccio che proponiamo dice no c'è un terzo uso di territorio. Che è un servizio ecosistemico, dove non si produce più, è andato via Gardena, però è, mi dispiace, ma gran parte di quel territorio diventa non suscettibile di fare agricoltura. Siamo d'accordo a fare questa cosa o no? Adesso vi faccio un esempio banale, così diamo anche qualche volta in testa della regione di Romagna che è stata portata in palagio. Mi è capitato di essere coinvolto che un piano di indirizzo per la gestione delle acque di Giorgia che è un sottopiano del piano di guerra regionale Romagna per una provincia diciamo un po' urbanizzata, Gradherini. Questo piano ha puntato ad andare a individuare tutte le aree libere esistenti e cercare di valorizzarle per fare ritenzione, tutte le cose di cui sappiamo. La provincia l'ha preso, ha messo in un cassetto, ha chiamato degli ideologi bravi e si è fatto un piano dove, non si, dove tutto era sotto. Da, si spendevano una caverna di soldi e piano diciamo, che attualmente stanno realizzando lo realizzeranno con i soldi delle nostre allora questo è evidente che è la scelta o tu decidi di dare valore a quelle aree per quel servizio che per ecosistema però questa cosa in qualche modo deve stare nel, come concetto di base della questione della riduzione del consumo di suolo eh, diciamo, è, è un addentellato perché in questo caso riguarda anche l'agricoltura cioè molte di queste aree andranno probabilmente a il territorio agricolo qualche altra domanda si propone il fatto che pensate ad altre domande io vorrei un paio di domande per tante di non è venuto io le faccio lo stesso magari qualcuno è in grado di, di rispondere eh, una domanda molto pratica ci si è parlato più volte in diverse riunioni di, di questi fondi di rotazione per la progettazione uno dei problemi è che i fondi disponibili sono disponibili quando c'è una progettualità già sufficientemente avanzata c'è cioè cantirabilità allo stesso tempo di questi tipologi di interventi integrati eh, è, cioè, sono dei progetti diciamo, già cantirabili spesso le regioni ci dicono, sì ma noi non abbiamo le risorse per arrivare fin lì. allora, in questi fondi di cui si parla che potrebbero, dovrebbero andare alle regioni per colmare questo buco ci potete dire qualcosa in più su che cosa sta nascendo, cosa sta costruendo questa è una cosa l'altra è, è sulla comunicazione, cioè dobbiamo fare comunicazione all'integrazione qua oggi abbiamo parlato di integrazione, integrazione ma anche la cultura, manca la cultura bisogna fare cultura dell'integrazione. Chi, quando e come? Cioè, credo ad esempio che questa esperienza, questo contenitore di tagli sicura, questa attenzione che si sta dando al tema debba essere sfruttata per fare cultura dell'integrazione e che ci sia una possibilità di farlo se si vuole, Quindi questi temi, questo percorso d'accompagnamento forse questo è anche il contenitore giusto. Quindi, Magari qualche risorsa qualche attenzione può essere data a questo. Se non abbiamo in stazione, magari nella pubblicità Italia Sicura, invece di vedere solo le gru, potremmo anche vedere qualcosina che fa capire i sindaci che se si chiedono di estrarre la ghiaia è peggio per loro che per loro vicini. Questa cosa qui mi sembra che manchi vorrei capire se riusciamo a inserircela dentro il vostro contenitore, però sono domande. Per lo più ad Angelis, no? invito qualcuno di voi a provare a avere una risposta. Sì, L aspettavo qualche alzata di mano, qualche volontaria. Sì, va bene, un'altra domanda. Scusa, scusa, scusa. No. Un pezzettino piccolo per quanto possiede cultura della eh, comunicazione. I progetti live sono dei progetti che in Italia che diceva un certo successo su vari argomenti, molti progetti LIFE, progetti di risorse idriche, il Ministero dell'Ambiente sta cercando, dice, non gestisce direttamente i progetti LIFE, ma li vede tutti, li conosce, cerchiamo di capitalizzare tramite una base di dati che ha un costo ricercatore, i soldi da qualche parte che stiamo trovando, per rendere pubblico eh, live, i progetti LIFE che possono essere interessanti e conoscendoli sono una notevole base di dati e buone pratiche che senz'altro possono essere Non è lo strumento chiave per la comunicazione, ma qualsiasi un direi abbastanza importante. Buongiorno a tutti, uh, Alessandro, voglio uh, fare ehm, la domanda poi... eh, ehm. e poi Alessandro Decari, associato CIP e ricercatore dell'Università Bocconi. Uh, è un'idea che, che mi gira in testa da un po' di tempo, il tema Italia sicura finanzia investimenti, che mi po', eh, Ma poi la manutenzione, sappiamo bene che se io non mantengo sposto il problema tra dieci anni, tra dieci anni potrei riapparire del problema. Eh, in Italia eh, carenza di manutenzione e lì abbiamo un aumento del rischio residuo e quindi magari tra dieci anni con la margine sicuramente riqualificazione fluviale investimenti piccoli, ma manutenzioni, sicuramente in basso, minore entità, e quindi rischi rischi più bassi. Quindi la domanda che anch'io ho posto ad Angelis è questa, ma la manutenzione qualcuno ci sta pensando, le risorse le mettiamo già come in per i prossimi 15 anni per mantenere quelle opere che state facendo adesso, perché se no diamo false illusioni. No, anzi, diamo illusioni. Carino da questa domanda, forse... Qualcosa che non possa trovare una risposta, ma forse questa sì, poi è un'importante domani. Sì, io provo a dare una risposta anche a me, senza pensare di sostituire naturalmente Erasmo d'Angelis, ma eh, diciamo, tanto credo che, lo eh, dico con chiarezza, occorre anche richiamare le proprie responsabilità, anche il Ministero dell'Ambiente, che ha un ruolo strutturale su alcuni temi, no? Quindi giustamente all'unità di missione che oggi è il soggetto forse anche più esposto ehm, e che si sta chiaramente occupando di alcune questioni principalmente e prioritariamente quella del modo gli ostacoli per fare partire una serie di investimenti oggettivamente bloccati ehm, che, che, che scontano un ritardo eh, significativo, quindi non vorrei banalizzare ma è un po' nella natura dell'unità di missione, quella di dare un gusto forte alla realizzazione di interventi mentre naturalmente un lavoro anche più eh, diciamo, di sistema, di programmazione sia sul fronte della, delle risorse sulla progettazione di quale poi dirò alcune cose sia su quello della manutenzione è chiaro che deve stare in una politica diciamo anche ordinaria quindi da questo punto di vista io vedrei anche come che ci fosse, e questo potrebbe essere anche un, un suggerimento naturalmente di cui tenere conto, ci fosse una priorità di assegnazione dei finanziamenti eh, ordinari sul tema della difesa del suolo proprio per garantire una manutenzione delle opere che vengono realizzate, oppure che nei piani di finanziamento delle opere oggetto dell'accordo dell di programma sottoscritto con le regioni, ci sia, come credo in parte, c'è in alcune realtà, in alcuni progetti, anche un programma di finanziamento pluriennale per la manutenzione. Poi, naturalmente, non, non conosco nel dettaglio eh, gli interventi e, e i progetti, mi sembrerebbe assolutamente ragionevole e un'osservazione intelligente e utile anche visto la fase in cui si sta cercando di rilanciare e recuperare un ritardo oggettivo che c'è nel paese sul tema della progettazione penso che questo sia un punto rilevante importante, non a caso del primo piano stralcio destinato alle aree metropolitane che è stato eh, licenziato dal Cipe qualche mese fa in cui appunto si è in attesa della piena operatività, della disponibilità delle risorse, dei 700 milioni 100 milioni sono in dedicati eh, specificamente e specificamente al fondo di rotazione per la progettazione perché un ritardo reale è quello della, dello stato di avanzamento dei progetti che deve qualche, che, a cui si cerca di rispondere in questo senso quindi eh, se voi andate a vedere come, eh, ripartì, come sono ripartite queste risorse c'è una quota eh, dedicata appunto al tema dell'incentivo e del sostegno alle operazioni di progettazione sul tema della comunicazione io diciamo, penso che sia tutto migliorabile, però per curiosità perché sono andata a vedermi diciamo, il sito anche di Italia Sicura. Allora, sulla parte acqua e vedo rappresentato come immagine un albero, un fiume, le montagne, la pioggia e c'è lì. Sul, sul tema di sesto vedo le montagne, gli alberi, la pioggia gli altri alberi, una casa, eh, le nuvole, una casa. Quindi, una, una macchia quindi credo che come dire, non... cioè, tutto si può migliorare da una totale assenza di comunicazione su questi temi per cui ne parlavamo solo ogni, ogni domani in qualche alluvione, mm. mi pare che ci sia anche uno sforzo apprezzato da alcuni meno da altri sul fronte della sensibilizzazione ecco. e poi chiaramente io ribadisco c'è un lavoro in corso eh, che coinvolge anche soggetti che sicuramente possono aiutare a riorientare e a aumentare la sensibilità sul tema dell'approccio integrato, della riqualificazione che tenga conto della, della necessità di far partire in tre cantieri, ma anche del modo in cui facciamo partire questi cantieri, va ascoltata questa occasione. Diciamo, ci sono professionalità, soggetti che hanno sensibilità e opportunità di far sentire la loro voce, io la utilizzerei il più possibile, chiaramente eh, richiamando tutti poi alle loro. Responsabilità. Non l'ho detto prima e ne approfitto se mi avete dato un attimo la parola, quello del tema della strategia di adattamento è, è un tema vero reale. Noi abbiamo presentato questa settimana una risoluzione, quello che va vale, naturalmente in Commissione Ambiente, per chiedere anche al Ministero che si dia impulso e si dia corso all'adozione tramite gli atti amministrativi necessari alla strategia di adattamento, che ormai da qualche mese già c'è al Ministero con il parere favorevole delle Regioni e che per andare avanti e poi produrre eh, il programma di azioni ha bisogno però di essere formalmente adottata. Quindi eh, questo è assolutamente vero perché poi molto passa anche dalle scelte conseguenti da questa strategia rispetto ai provvedimenti di allocazione delle risorse finanziarie per i prossimi anni che naturalmente riguardano molto e toccano da vicino i temi di cui abbiamo discusso oggi da De Vendelis, Scanu, chi voleva parlare chi sì. parla prima? Molto rapidamente una risposta da, da un approccio che io ritengo sia necessario prima una cena di Dobbiamo trovare mm. un equilibrio. Allora, come sei, quelli che erano in era un'unione del magra mi sono posto a, anche in quel caso a Dragaggio determinate indicazioni, oppure al mini aereo diffuso, no? nel senso termino, eh, ritengo che noi dobbiamo trovare un equilibrio, cioè noi dobbiamo trovare un equilibrio tra ciò che sono le dinamiche naturali e quelle che sono proprio, sostanzialmente i costretti, i limiti che già troviamo e quella che la nostra previsione è evidente che una riqualificazione fluviale, mira a ricreare gli habitat mondiali nel suo complesso sono vegetali di specie di specie animali, anche in termini, in termini, in termini. e anche a con questi altrettanto vero che eh, c'è una storia anche agricola nazionale che è cresciuta al di fuori degli agili o dentro le seconde elementi di del secondo ordine e io credo che si possa trovare no, io riterrei che la vicinanza in questo caso è esattamente come la vicinanza degli alberi degli, degli animi, che poi vengono giù in copertura di strato in maniera molto credo che in qualche modo se noi parliamo riusciamo a trovare questo e riusciamo anche a, a imparare la natura, perché voglio dire che non c'è una, una, una specie vegetale o animale che durante una piena in cui viene spazzata completamente portata, costruita in quel momento va dal procuratore e denuncia qualcuno. cioè in natura ci sono dei processi rispetto ai quali noi dobbiamo anche imparare come, come, accett come accettarli e con cui convivere Credo che questo equilibrio sia importante. Sulla struttura di missione. Eh, la struttura di missione io, già che ho titolo prima, ritengo che sia ancora utilizzata per, per, per accelerare gli interventi. Di cui una parte c'è cioè, una progettualità di cui una parte non c'è una progettualità Una parte non c'è una progettualità c'è un gruppo di, di lavoro che sta dando. quelle di mia vita stiamo cercando di contaminare il più possibile affinché nei prossimi sette anni temano... Evidentemente anche nel gruppo di voto che sono spinti a si devono trovare più diversi, trovare, ma è in quella direzione. Io, un evento, scienza, 3, come vecchio diciamo, se sono del 1953, come c'è uno dei rimasti senatori, continuano a dire che ognuno deve fare solo. Allora, l'autorità ambientale risiede nelle autorità di distretto, del suo distretto, del Ministero dell'Ambiente, e loro complicano certe cose può chiedere una struttura di missione di sostituirsi in termini di pianificazione la struttura di missione può sollecitare, può utilizzare, può soggiornare cosa che ho visto qua, che alcuni partecipano mm. e i soggetti andare in una certa direzione a contenere la questo di questi sarebbe il discorso di prima chiamiamo un imperatore, poi ce la mettiamo c'è l'imperatore e allora ognuno sta al suo posto e ognuno si riprende il suo volere. Eh, Ultimo ultimo accenno che fa che sottolineo, invito a la eh, comunità scientifica e tecnica, quando dico questo è il tema della comunità che approfondisce la conoscenza, la comunità che in qualche modo è attua nei termini di servizi, non avere un vero confronto, non ad essere guidata sostanzialmente dove c'è il solo o dove non c'è il solo, ma ad accettare di confrontarsi in maniera paritetica sul piano essenziale, su certe cose scientificamente che anche che essere proposta di un sistema finanziario nazionale io non sono d'accordo e cerco di diciamo di però trovo con lei e enti pubblici ricerche una delle cose rispetto alle cose che come scelgo questo interesse non so prima che siano adottate da un punto di vista di modi di legge come dicevamo prima che è famiglia allora questa concentrazione credo essere nel momento più importante che Che ho risposto da vecchio progettista in qualche modo tiene conto assolutamente e continua a dire: ricordatevi della parte chimica, c'è stato un precedente accenno precedenza al parco del Ticino, no? che ha funzioni assolutamente di netificazione, di depurazione assolutamente efficaci ed efficienti, così come il cammino dei consorzi di politica, così come le migliaia, centinaia di chilometri, chilometri dell'idrografia secondaria. Allora, io credo che dobbiamo coniugare le tre cose assieme se vogliamo fare della buona progettazione, questa è semplicemente l'articolo e questa è semplicemente ah, l'umanità. Credo che questo nuovo equilibrio sia da cercare un rapporto che è determinato. Grazie, ultima replica di Liga Pela. Sì. che molto spesso vengono fatte delle ottime ricerche però poi non c'è la, la trasmissione e la comunicazione con i Consigliere quindi eh, anch'io invito cioè, stiamo entrando in un capo se vogliamo stiamo entrando in un modo di, di gestire il territorio innovativo è chiaro che ci sono delle difficoltà eh, l'unità di missione ha dato un forte impulso il Ministero dell'Ambiente è una parte importante all'interno dell'unità di missione, sta collaborando insieme a Ispra con i dati di RENDIS che sono stati fondamentali per incominciare a partire e capire di dove c'erano le maggiori criticità, eccetera. Ho preso nota delle osservazioni che avete fatto voi e le riporterò a chi dentro il Ministero segue l'unità di Però proprio con lo spirito della collaborazione che poi è quella del. Diciamo che la, il termine integrazione è un termine che dobbiamo applicare su vari fronti. Io credo che anche chi fa ricerca o chi sta sul territorio, come dicevamo prima, gli sportivi, devono fare delle proposte, devono entrare nei tavoli dove ci può essere un eh, confronto, ma anche... Ehm, una collaborazione per arrivare a questo modo innovativo e integrato di, di progettare. Ehm, colgo l'occasione quindi per invitarvi al prossimo tavolo nazionale dei contratti di fiume che è, è decimo, quindi un decennale importante, e lo stiamo organizzando il eh, Ministero, sta prendendo l'organizzazione insieme al tavolo della regione Lombardia. È qui Mario Clevici, uno dei massimi esperti, tutti voi lo conoscete dei contratti di fiume, anche quello può essere benissimo un'occasione un momento di incontro per riflettere e portare anche delle soluzioni e delle proposte e che poi potremo inserire eh, in per vari percorsi credo anche che poi l'impegno che il governo prenderà o non sia ancora citato per la nuova strategia per eh, settore ambientale, cioè di NAT, ma allora penso che noi ci stiamo lavorando come parlamentare, noi al Ministero dell'Ambiente eh, stiamo facendo alcune riflessioni, mi sono confrontata anche con Giulio Conte su alcuni aspetti. Ecco, anche questo penso che possa dare poi qualche dritta eh, su molte delle questioni eh, che noi abbiamo visto oggi, che sono ancora aperte. Eh, io penso che siamo sulla strada giusta, eh, certo dobbiamo recuperare il tempo di eh, un'attività che abbiamo fatto eh, multisettoriale, de, no, monotematica mono o unisettoriale, che è stato un fallimento su vari fronti, però insomma credo che il percorso è giusto e quindi lo sono qui. Grazie Gabriella.